Tutti a un euro si mettono nella lista dei desideri e vanno in offerta in breve tempo quindi pago solo la spedizione. Il primo che vi mostro è questo: vediamo se lo mette a fuoco, sì. okay. visto che non ne vuole sapere di mettere a fuoco, provo a farveli vedere così. Allora, questo è il primo, Ah, oh, così mette a fuoco, sì. Eccolo qua. Con le farfalle non andrebbe in questo dito, ma è solamente per farvelo vedere. Poi abbiamo questo con il simbolo dell'infinito, doppio infinito, quindi quello normale, quello con i glitterini. Lo faccio sempre vedere così. Ed è molto carino per me, con anche un piccolo cuoricino. Poi dopo, eccone qua un altro, questo ha dei fiori, fiori, una farfalla, è tutto luminoso. Eccolo, dietro è fatto così. Questo riprende un po' tipo l'oro rosa. Ah, qui ho litigato con Tony, se non si era capito. Ok, poi vi faccio vedere il prossimo. Guardate, questo è stupendo. Ha le farfalle, sia in oro rosa che, eccole qui, con i, le, i due i brillantini blu e bianchi. poi la cosa bella è che comunque sono regolabili quindi si possono aprire un pochino di più delicatamente perché non è che sono Però questo è stupendo e mi piace un sacco che poi andrebbe qui ecco. poi un fiore eccolo, uh, mi è caduto il fiore un fiore, eccolo qui anche questo è stupendo vediamo, ok con la pietrina viola Questo è anche bello robusto, ha una buona qualità, quindi tra quelli che ho fatto vedere per adesso è quello che assieme a quello dell'infinito mi piace di più perché è bello robusto, ecco. Poi l'ultimo, ecco qua, anche questo è molto carino, con la pallina che pende.